Sandro Pertini è stato senza dubbio il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani. In un'Italia sconvolta, ancora dal caso Moro e dallo scandalo Lockheed, Sandro Pertini rappresenta la figura perfetta per ridare autorevolezza, slancio e coraggio a uno stato in crisi. Sterminata è la biografia di Sandro Pertini. Sandro Pertini attraversa come protagonista tutte le stagioni più importanti del Novecento italiano, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, dove un giovane soldato che combatte tra le trincee nemiche e che soprattutto è capace di condurre i propri uomini in imprese al limite della follia. Militante socialista, viene torturato e bandito dal fascismo e fugge con Filippo Turati a bordo di un motoscafo, in un mare in piena tempesta. Ma, soprattutto, Sandro Pertini è un partigiano. Un partigiano che, dopo aver scontato 14 anni tra carcere e confino, diventa anche un implacabile giustiziere di camicia e neve. Quindi la vita di Sandro Pertini è una vita particolarmente complessa. Come definirla in poche, in poche righe, in poche parole? Beh, Certamente ci troviamo di fronte all'immagine dell'integrità, dell'uomo appunto che crede nelle proprie idee, crede nella libertà, rigorosamente antifascista, e che è capace con la sua azione di illuminare il cielo plumbeo del regime fascista e poi quello della Prima Repubblica. È particolarmente interessante la definizione che dà Andrea Pazienza di Sandro Pertini. Il grande artista dedica appunto uno dei suoi libri più belli a Sandro Pertini e Pazienza dice di vedere in Pertini cosa? Di vedere in, per in Pertini l'ultimo esemplare, l'ultimo esemplare di una razza di uomini duri ma puri come bambini. Ecco, essere duri, essere severi, essere eroi ma essere anche puri, ecco. Sandro Pertini rappresenta appunto la purezza, quella purezza necessaria per sconfiggere i fascismi di tutti i tipi.